con Stefano Molinari e Luigia Luciani oh intanto scusate prima di proseguire c'è anche da segnalare che quant'è che stanno cercando Igor o come diamine si chiama S saremo, quanto so? 5 giorni? S 6 giorni? 6 giorni 6 giorni è veramente è una cosa quasi sconvolgente cioè, co se, se Rambo fosse durato sei giorni, eh, cioè durato di meno Rambo, ecco questa è una cosa che non, io non riesco a capire come non, si faccia, come non si riesca a trovare un tipo che si nasconde in un'area, sempre che sia ancora là francamente, in un'area estremamente ristretta eh, come quella che viene setacciata da eh, uomini perfettamente addestrati, molti dei corpi speciali insomma nonostante tutto nonostante l'impegno che sicuramente i mille uomini che stanno cercando Igor come diamo. come diamine si chiama eh, non ci stiamo facendo una bella figura, ecco probabilmente si può dire questo, non ci stiamo facendo una grande figura perché eh, veramente veramente cioè se era un, se era un, un allora, a parte che ha ammazzato due persone poi forse forse ne ha uccise, intanto vediamo delle immagini, guarda, sembra una zona di guerra, guardate, ecco, eh, veramente incredibile quello che succede nei campi, intorno, tra l'altro appunto eh, forze speciali, battaglione Tuscania, che operano come se fossero in Afghanistan, però contro un uomo solo e non si riesce a trovare, è una cosa incredibile, ma se questo fosse un terrorista oppure un tot di terroristi in fuga, cioè, ma veramente qualche dubbio? Sulla, va bene il rischio zero non esiste ok però almeno prendili Ma no, ci ragionavamo proprio l'altro giorno anche perché credo che tu abbia già ricordato i numeri no? Squadre composte da 150 uomini a turno a volte arrivano ad essere anche 1500 eh, guarda, come, come in Afghanistan come sì. se operassero in Afghanistan sono le stesse truppe che comunque sono state in Afghanistan ecco per sì, dire. chi dirige queste sì. operazioni assolutamente sì c'era un'intervista se non sbaglio proprio 24 ore fa sui principali eh, quotidiani con il racconto eh, di un soldato che è stato anche in Afghanistan peraltro che sta dirigendo queste operazioni io soprattutto sai eh, l'altro giorno facevo questa riflessione lo facevo durante la trasmissione chi l'ha visto io sono un po' una patita di quella trasmissione come sapete non c'erano cose aperte Ma... no non ero ospite ah, no, perché non so scappata né non è scappato nessuno no, però sono andata ospite in trasmissione più di qualche okay. volta per vedere come lavorano perché mi piace mi piace assolutamente e comunque riflettevo proprio su questo tante persone ed è giusto che sia così a cercare l'assassino di quell'uomo è giusto però il dispiegamento è notevole e magari ci vorrebbero anche tanti uomini in altrettante situazioni Stefano ecco comunque, comunque... Non, non lo riescono a trovare allora intanto salutiamo e la ringraziamo proprio di default per la sua disponibilità Pinuccia Montanari assessora alla sostenibilità ambientale per Roma Capitale grazie di essere con noi a questo punto anche buona Pasqua direi Grazie anche a voi tutti, buona Pasqua assolutamente Allora, eh, c'è stata questa, questa lettera dal Ministero dell'Ambiente come riportato da FattoQuotidiano.it sì sì, questa, questa nota diciamo, un po' inconsueta, eh, nella quale appunto noi non avevamo ancora inviato al Ministero dell'Ambiente il nostro piano, comunque il Ministero dell'Ambiente ha fatto diciamo, con grande rapidità delle osservazioni diciamo, che sul trattamento dell'organico noi abbiamo indicato in effetti questo è un punto diciamo, importante, cioè nel nostro piano prevediamo di trattare almeno mh, eh, circa appunto, eh, un le, le, le tonnellate previste ehm, e quindi circa 120.000 tonnellate che però insomma noi possiamo tranquillamente anzi abbiamo sempre ragionato almeno eh, appunto dicevo 120.000 tonnellate ma arriviamo anche a ehm, 200.000 tonnellate nella nostra previsione impiantistica. E, che e loro non ci credono che te... questo possa succedere senza l'utilizzo di novembre? No, no, usciamo il piano industriale di Ama che sarà presentato proprio come piano industriale alla fine del mese prima di maggio. Ecco, ma è vero che vanno chiesto nuove discariche e inceneritore, sì. inceneritore. Sì, sì, sì, sì, sì, loro ritengono appunto che eh, secondo la necessità, diciamo, di Roma mh, ci sia una necessità di incenerimento per almeno 300.000 tonnellate. Come voi sapete, noi abbiamo, diciamo, una mh, lettura eh, diversa, soprattutto non riteniamo che la città di Roma debba essere sottoposta mh, a questo tipo e eh, che i rifiuti di Roma, che noi chiamiamo materiali post consumo, devono essere sottoposti a questo tipo di trattamento, che è un trattamento sul quale noi mh, abbiamo sempre espresso una posizione assolutamente negativa eh, proprio per i rischi per la salute e per l'ambiente dei cittadini, proprio a tutela della salute e dell'ambiente, della salute dei cittadini e dell'ambiente di un ecosistema che ha già sofferto di anni e anni e anni e anni appunto di, eh, di scariche. E quindi ecco. da questo punto di vista noi, un secondo... no, noi eh, mh, riteniamo essenziale invece eh, investire mh, in tutto il processo come ci dice la Commissione Europea e come dice anche la nuova eh, normativa europea che è stata approvata eh, che riguarda l'economia circolare, cioè dai materiali post-consumo occorre invece recuperare risorse e materie prime e seconde per avviare nuovi processi industriali e anche nuovi posti di lavoro. Per i giovani. Oh, ecco, Assessore, tornando proprio su questo documento che in qualche modo lei ha definito il rituale, abbiamo parlato anche con l'estensore dell'articolo. È il rituale nella forma, nella sostanza? Ci pare di capire di sì, insomma, sì. perché vengo. È anche un'ingerenza politica? Ma guardi, in effetti io sinceramente in tanti anni di esperienza anche amministrativa eh, un commento così immediato rispetto alla presentazione di un piano, che è un piano è vero della città capitale, ma è un piano comunque di una città, eh, raramente ho visto diciamo, che eh, il Ministero dell'Ambiente interveniva, ecco noi più che altro che siamo e vogliamo lavorare in sinergia con tutte le istituzioni. Quindi a abbiamo un'idea e eh, un modello istituzionale che prevede la sinergia, la sinergia con la regione. Anche la regione ha espresso un'opinione assolutamente contraria eh, eh, almeno nei colloqui che noi abbiamo avuto rispetto agli inceneritori. Ecco, quindi c'è eventualmente una pianificazione regionale e credo che nell'ambito della pianificazione regionale e eh, eh, eh, su questo eh, mh, avrebbe ecco, avrebbe avrebbe eh, avuto eh, più senso magari un'espressione da parte di, eh, di un ministero, ma in tutti i casi eh, io penso che eh, eh, per quanto riguarda le pianificazioni delle città esistono anche degli strumenti di altra natura con i quali è possibile poi creare, come dicevo, delle sinergie istituzionali che sono importanti e noi infatti abbiamo nella risposta rivendicato che questa sinergia eh, dovrebbe tradursi da parte del Ministero dell'Ambiente Ambiente, oltre che a pensare di a, a, diciamo, applicare l'attuale normativa europea e anche le indicazioni che provengono proprio dall'economia eh, eh, circolare favorendo in tutto il nostro paese, quindi in tutta Italia questa dimensione industriale del riciclo ecoefficiente noi siamo un paese italiano che è assolutamente Arretrato sul riciclo al coefficiente noi vogliamo dare un segnale in questa direzione proprio in applicazione delle normative europee ecco, eh, Assessora ma ehm, parlando proprio di segnali questa, questa lettera questa nota del Ministero dell'Ambiente è il segnale che siamo in campagna elettorale? A beh, beh, è, probabile che, è probabile che tutto quello che sta succedendo un po' oggi di questa esasperazione nei confronti anche un po' della città di Roma amministrata dai 5 Stelle appunto, sia espressione eh, di, una, di, una, insomma, di una situazione politica di questa natura però io ritengo che occorra eh, veramente eh, avere, ed è quello che cerchiamo di fare, un gra una grande attenzione alla dimensione istituzionale perché noi parliamo di questioni che riguardano appunto i cittadini e il futuro dei cittadini e il futuro del nostro paese quindi eh, ovviamente ci sono anche delle visioni politiche diverse perché certamente noi eh, siamo appunto contrari assolutamente a questa eh. logica che è ancora vecchia perché è la logica che vede il processo di gestione dei rifiuti a partire dall'ultima fase del processo mentre invece la Commissione Europea ci dice lavorate per la riduzione quindi stabilisce una gerarchia nella gestione dei rifiuti, materiali post consumo e dice lavorate per la riduzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo, questo è il secondo pilastro della gerarchia europea che l'europea ci dice che eh, deve essere il nostro faro di riferimento, preparazione per il riutilizzo. Cosa significa? Significa appunto lavorare anche per, per, per avere appunto un ciclo di vita eh, dei, dei prodotti che eh, diciamo, eh, non eh, eh, valorizzi il prodotto solo alla fine, quando di fatto eh, è, siamo alla conclusione certo. del processo, ma all'inizio del processo. Quindi questa è un po' la prospettiva eh, che noi riteniamo fondamentale appunto eh, come amministrazione capitolina. Due domande tecniche Assessore, la prima sì. perché nell'articolo che abbiamo citato oggi ci sono anche delle risposte in questo caso del deputato Movimento 5 Stelle eh, Stefano Vignaroli, quindi le chiedo eh, lumi su, questa, su queste cose invece di parlare di inceneritori e di scariche in riferimento a quella alla lettera ovviamente del governo che non sono neppure di sua competenza il Ministero dell'Ambiente pensa a finanziare la raccolta differenziata di Roma Capitale visto che deve ancora i fondi stanziati dal 2012 e parliamo sì. di parecchi milioni di euro. Le chiedo se certo. è così e di quanti soldi sì, parliamo sì, sì. e le allago un'altra sì, domanda. Parliamo di, di 12 milioni di euro? Noi abbiamo euro. fatto un incontro con la sindaca Raggi eh, presso il ministro con il ministro. Il ministro ci aveva assicurato che avrebbe diciamo eh, effettuato insomma questo versamento eh, al comune di Roma e eh, doveva essere essere fatto un addendum visto da parte del ministero e quindi doveva essere completato un iter e noi siamo in attesa ormai da diversi mesi cioè dai tempi, dal tempo dell'insediamento del sindaco Raggi di questi fondi. Ci era stato promesso che in 15 giorni dopo questo incontro sarebbero arrivati questi fondi che ci aiutano a, a intraprendere il percorso della raccolta porta a porta. Noi ancora non li abbiamo visti però confido che quanto ha dichiarato appunto il ministro adesso si possa attuare davvero in 15 giorni e l'altra questione che le chiedo visto che lei ha parlato di differenza di vedute e il collega diceva è anche una questione politica, dunque al governo chiede discariche inceneritore la posizione vostra eh, mi sembra chiara, la posizione della regione sintetizzo, no all'inceneritore, sì alla discarica in mezzo e ci sono discariche di servizio, discariche regione, di servizio sì. ovviamente in mezzo, eh, come ovviamente ogni volta che tocchiamo questi temi, inutile dirglielo, arrivano tanti messaggi Assessore, così come vale, vale l'assesso discorso anche per il trasporto pubblico in mezzo ci sono i cittadini quindi eh, c'è un'altra un volta un braccio di ferro perché se la regione ha un'opposizione e poi dovrebbe aspettare Beh, la regione l'ultima parola con la regione, con la regione eh, diciamo che condividiamo il percorso sia della riduzione che della raccolta differenziata che del, eh, del, mh, della parte diciamo, finale eh, del, del, dell'impiantistica sostenibile eh, non condividiamo la distanza di servizio e eh, penso che questo è con i cittadini una, una valutazione che stiamo facendo e abbiamo fatto perché riteniamo che anche quello che resta dalla raccolta differenziata debba essere comunque eh, diciamo, eh, valorizzato attraverso le cosiddette fabbriche dei materiali e qui, anche in questo caso Diciamo, cerchiamo di andare oltre e di spingere molto sulla raccolta mh, differenziata quindi eh, a nostro avviso il territorio di Roma non può più essere come dicevo prima ferito da eh, questa mh, basta andare a vedere la discarica di Malagrotta che cos'è, quali problemi ancora oggi ha la discarica di Malagrotta eh, di, per, per la quale occorre anche appunto il completamento del capping e eh, quindi eh, mettere tra l'altro la una, una riserva <ride> Eh sì, ma poi sì, basta vedere vabbè, la discarica di, di, di Castelverde sono 17 anni che deve essere completata i cittadini dei cui case insistono sulla discarica di Castelverde sono ancora lì che aspettano appunto questi procedimenti che noi stiamo invece cercando tra l'altro eh, di eh, fare in modo che vengano completati e quindi da questo punto di vista io penso che sia molto importante eh, tra l'altro comunque non buttare di nuovo a nascondere questi rifiuti ma passare da un'economia lineare che è quella che crea valore perso valore perso invece che crea Aspetta. che crea valore eh ma i principi devono no, no, essere no, i principi sono tutti d'accordo eh. ecco però se, eh, leggendo quelle, quelle note del Ministero dell'ambiente sembrava che diciamo questo tipo di obiettivo assolutamente condivisibile io non credo che ci sia nessuno in Italia che sia contro questi, questi obiettivi da raggiungere Beh, e probabilmente chi ha un po' troppo lontano gli inceneritori ovviamente non è assolutamente d'accordo mm, okay. perché chi ha costruito degli impianti okay. che costano milioni e milioni di euro, adesso ovviamente li deve anche alimentare con i rifiuti. Oh, okay. E invece noi non è enorme allora lei sta dicendo tra, tra essere, lei, eh, allora, eh, Cerchiamo di essere chiari per i nostri ascoltatori No, però, allora, praticamente dice Non è una questione di quanto tempo ci vuole per raggiungere questi obiettivi Ma proprio che al no, Ministero dell'Ambiente non condividono questi obiettivi Un inceneritore ci vogliono tanti anni quanti per realizzare okay. i nostri obiettivi del piano ah, okay. Quindi si tratta di fare una scelta strategica Cioè non è una scelta immediata, è una scelta strategica Il tempo è lo stesso Quindi a questo punto noi diciamo... Facciamo una scelta strategica, facciamo nella direzione giusta, anche perché verranno a cercare i fiusi di Roma, Roma sarà la riserva di ricchezza per te. Nonostante la forma, il una... Ministero dell'Ambiente che giudica ambiziosi questi, questi programmi, questi obiettivi da raggiungere, eh, però non, non li condivide. Lei sta dicendo questo. No? Praticamente... Beh comunque ha, ha dimostrato con anche altre dichiarazioni del passato eh, di eh, perseguire la politica ancora oggi degli inceneritori. Con che noi non intendiamo perseguire proprio perché noi vogliamo attenerci a quelle che sono le indicazioni europee dove veramente il ricorso all'incenerimento è una diciamo un'ultima soluzione ma sicuramente non strategica e la, la, la, diciamo che la, la commissione europea dà delle indicazioni invece oggi molto forti rafforzate come dicevo da questa importantissima eh, direttiva e da questa importantissima diciamo, prospettiva per dall'economia circolare che eh, è centrale insomma Oh, eh, un'ultima domanda in realtà per rispondere se, se può ovviamente assessore ad una domanda che ci arriva da un ascoltatore, ad un quesito che ci arriva da un ascoltatore lavoro per un'importante azienda italiana con sede in Roma e per una questione di immagine è nata l'esigenza di ripulire un tratto di strada comunale da rifiuti, piante infestanti e terra da riporto abbiamo proposto al municipio di competenza di eseguire i lavori a nostre spese ed abbiamo già individuato la ditta che è in condizione di effettuare i lavori ma abbiamo difficoltà da avere i permessi dell'amministrazione a chi possiamo rivolgerci per avere un aiuto per il rilascio delle autorizzazioni posto che si possa fare? Assessore io non lo so quindi chiedo a lei eh, Lì dipende sempre naturalmente dalle competenze, noi stiamo cercando con il nuovo tra l'altro regolamento del verde e con i nuovi regolamenti anche appunto sulle di eh, essere diciamo, molto più rapidi anche in tutti questi percorsi. Consideri però che Roma diciamo, ha un passato recentissimo di eh, pratiche diciamo, di affidamenti diretti che poi sono sfociati in mafia capitale, quindi è ovvio che mm. oggi tutti i dipartimenti hanno una grande attenzione. La centrale... Rispettare appaltante. rigorosamente eh beh certo, nel rispettare rigorosamente le norme come è giusto che, che, che, che si faccia. Nel rispetto della norma bisogna cercare comunque di accelerare quanto più è possibile attraverso l'approvazione di regolamenti o di altro, eh, quelle che sono le procedure, proprio perché a mio avviso il contributo dei cittadini, delle idee, deve essere importantissimo e deve essere valorizzato al massimo. Assessore, nel saluto... Noi complesso. ringraziamo certo. coloro che si, si, si mm, candidano mm, certo. a colpo sì assolutamente vogliamo però rendere anche loro la vita più facile e certo. eh, c'è anche un assessorato che si chiama Roma Semplice che cercherà Bene. di aiutare proprio tutti questi percorsi. Allora la saluto con questo messaggio che arriva da Claudio eh, che eh, fa una domanda retorica però gliela pongo ugualmente. Allora buonasera assessora le risulta che il Ministero dell'Ambiente con le amministrazioni precedenti sia stato così severo e zelante e interessato alla questione? No non mi risulta perfetto, gli abbiamo risposto buona Pasqua Assessore, Grazie. buon lavoro altrettanto a tutti voi auguri Grazie.